ci sono diversi modi per aumentare il tasso di conversione di un e-commerce. Si consiglia di ottimizzare la piattaforma di e-commerce per assicurarsi che sia facile da usare e navigare, offrire incentivo speciali come coupon o sconti, migliorare la descrizione dei prodotti, consentire recensioni dei clienti e avere un processo di checkout semplice ed efficiente. Inoltre, le campagne di marketing mirate possono aiutare ad allargare il bacino di clienti potenziali ed è importante scegliere una buona piattaforma di e-commerce con funzionalità integrate per le pubblicità. Infine, le pagine di destinazione ben progettate sono di grande aiuto per guidare gli utenti verso l'azione desiderata. Si consiglia di abilitare gli strumenti di monitoraggio come Google Analytics per avere una panoramica di tutte le attività svolte dai visitatori sul sito. È inoltre possibile utilizzare lo strumento di monitoraggio per identificare le zone di interesse del pubblico, così come le pagine più visitate e le pagine cohesive, che possono essere utilizzate come indicatori per progettare una strategia di marketing mirata ed efficace. Inoltre, è sempre importante monitorare le statistiche del sito per capire su quali aspetti concentrarsi maggiormente per aumentare le conversioni, così come progettare pagine di destinazione ed effettuare test A, B, per assicurarsi che le pagine funzionino al meglio Si consiglia inoltre di implementare un sistema di ricompense per incentivare gli acquirenti a tornare sul sito e realizzare nuovi acquisti